Con la legge 180, quindi con la legge di riforma psichiatrica, c'è stato un grande passaggio dall'ospedale al territorio, quelle che noi abbiamo chiamato a Trieste le istituzioni inventate, quindi servizi nel territorio, nella, radicati nella comunità, riconosciuti e riconoscibili, un lavoro mh, sempre duale sulle sulle, sulle persone ma anche sulle comunità, sul, su, sui sintomi ma anche sulle culture, sul, sulla possibilità e autonomia delle persone ma anche sulla trasformazione delle leggi, della, dei luoghi di lavoro, dei luoghi di formazione perché le persone potessero esercitare poi quei diritti, quell'autonomia, quelle opportunità. Intanto va detta una cosa, i servizi di salute mentale territoriali eh, che, lavora, che erano servizi di prossimità non hanno assolutamente eh, eliminato o azzerato la loro attività domiciliare. Eh, ci sono delle persone che in questo momento, più di, più di prima forse, hanno anche bisogno di eh, di qualcuno che vada a trovarle, di, essere, di, essere, eh, di uscire dal muro dell'isolamento totale in cui questa condizione di più li mette. I servizi che mh, chiudono o che non hanno niente da fare sono quei servizi che aspettavano il malato, che, eh, che sono fondati sul paradigma biologico-clinico, per cui alle persone servono soltanto, eh, la malattia ha un'origine in qualche connessione che non, sinapsi che non funziona e quindi il problema è il farmaco e basta e in questi servizi si sta anche sul consiglio del, di società scientifiche sta aumentando a dismisura eh, la, la somministrazione di farmaci depo. I farmaci depo sono farmaci iniezioni che vengono fatte e che servono per coprire farmacologicamente la persona per un mese, per due mesi, per tre mesi. E quindi a quel punto se tu fai questo, se tu li fai un depot che dura tre mesi, poi puoi andare anche in ferito, chiuderti nella tua bella casa e non fare nient'altro. Di fronte a un'emergenza, a un'emergenza e, e a una situazione eccezionale come quella prodotta dal coronavirus... Si sta liquefacendo quasi il servizio privato e le case di cura private mettono in casa integrazione i loro medici e i loro infermieri. Allora questo secondo me ci dà uno spaccato di, della, sulla centralità del servizio pubblico e eh, questo è diventato secondo me una rappresentazione comune e collettiva. Un'altra cosa che si è evidenziata e che secondo per me è molto importante, eh, le disuguaglianze regionali nei sistemi di salute, dove le politiche mh, di, del, mh, di sanità pubblica sono state debolissime e hanno spostato e si è spostata tutta la sanità verso il privato, oltre che verso la corruzione, il, eh, dove non esiste, dove c'è solo la centralità dell'ospedale e non esiste un sistema territoriale li stiamo assistendo, di medicina territoriale li stiamo assistendo ad una eh, esplosione del contagio delle morti e quant'altro stanno esplodendo alcune situazioni che sono quelle delle, delle istituzioni totali dell'attualità Situazione delle case di riposo: noi non abbiamo chiara percezione, perché non ci vengono fornite informazioni corrette, della tragedia, secondo me, che sta succedendo in Italia nel RSA e nelle cosiddette case di riposo. Abbiamo esperienza di alcune case di riposo dove in questa situazione del coronavirus eh, sono stati legati tutti i vecchi a Pavia. Un'altra questione che, eh, e sta e, eh, di cui, che poco stiamo affrontando ma che esplode, esplosa già in maniera violenta ed è stata disattesa assolutamente è quella delle carceri, della quantità di persone che ci sono nelle carceri e anche delle condizioni evidentemente che i, carceri, i detenuti, ma anche i, probabilmente gli operatori del carcere vivono. L'altra questione è quella del, dei CARA e del CPR. Eh, le contraddizioni che stanno emergendo sono infinite eh, qual, è, eh, qual è la risposta? Quindi si passa tra il dire, beh allora non facciamo uscire nessuno, non, non, non, non possiamo portare nessuno, rimpatriare nessuno, teniamo tutti chiusi, al dire invece apriamo le porte perché questo internamento coatto e illecito di tante persone in questi luoghi produce, produrrà altra... Produrrà l'aumento del contagio e malattia. Ecco, rispetto a queste cose, che sono le questioni, le questioni, eh, le questioni ancora, le questioni per me, centrali di una di, di un istituzioni che devono essere affrontate per essere deistituzionalizzate, forse alla fine di questo, di questo percorso ci preoccuperemo e penseremo di affrontarli in maniera diversa.